Quello che oggi vorrei proporvi è una pratica che potrei definire di base, nel senso che va proprio ad affrontare i punti, il cuore di quello che significa praticare la meditazione in relazione poi a quella che è la vita. I maestri insomma, di meditazione ci insegnano fondamentalmente una cosa, che è stare con quello che c'è nel momento presente non andare con la mente verso il futuro non tornare con la mente verso il passato perché sono poi causa di sofferenza ma semplicemente stare con quello che c'è nel presente nel flusso della vita eh, qui e ora e cosa c'è qui e ora cosa c'è nel momento presente c'è semplicemente una cosa, le sensazioni, cioè quello che passa attraverso i nostri sensi, quindi quello che vediamo, quello che eh, annusiamo, quello che, eh, il sapore che sentiamo, eh, quello che ascoltiamo. Eh, questo è quello che c'è. E quindi nella vita più riusciamo a stare veramente eh, con le sensazioni fisiche, del che ci arrivano con eh, quello che passa attraverso i nostri sensi. Quindi quello che è reale in quel momento, e meno riusciamo, e meno ci mettiamo sopra pensieri, interpretazioni, più la nostra vita è una vita eh, piena, ricca, ed è dove la gioia può entrare. Dove eh, in qualsiasi condizione possiamo... Eh, Sperimentare una vita piena. Eh, diciamo questa qua è la teoria. Noi in teoria vorremmo questa, vorremmo avere una vita nella quale siamo talmente in grado di stare nel momento presente con quello che c'è qui e ora, in questo flusso della vita che scorre, senza interpretazioni, senza eh, aspettative, senza desideri che le cose siano diverse, meglio è. Per fare questo, siccome non è facile, abbiamo un background di eh, atteggiamento completamente diverso, che è quello di eh, sempre, qualsiasi cosa arriva, interpretarla, questa mi piace, e quindi la vorrei sempre di più, la vorrei anche un'altra volta. Questa non mi piace, vorrei che sparisse. Allora dobbiamo, siccome siamo abituati a questo, dobbiamo esercitarci. E la pratica di meditazione serve esattamente esercitarci. E quindi noi abbiamo da un lato la pratica di stare con le sensazioni, quindi riacquistare la capacità di ascoltare, sentire quello che c'è, Dall'altro, però, siccome ci sono sempre i pensieri in agguato che eh, ci portano verso il futuro, cioè cosa faremo, verso il passato, i ricordi, o ci fanno interpretare eh, come preferenza o come rifiuto quello che accade, noi dobbiamo essere in grado di separare le sensazioni dei pensieri. Questa qua è una cosa che è assolutamente possibile, che sono i pensieri e le sensazioni sono due cose diverse, ma nella nostra diciamo, mentalità ordinaria non siamo assolutamente in grado di farlo perché nessuno, quando eravamo bambini, ci ha abituato a fare questo e, e dobbiamo impararlo con molta fatica, più che altro con molta pratica, eh, grazie a, alla meditazione. Quindi oggi ci dedicheremo in particolare esattamente a, a questo. Vedere le sensazioni, Riconoscere i pensieri. Per fare questo, come al solito, è importante assumere una posizione alla pratica, che sia tipicamente seduta, perché per quest'ora immagino tutti saremo seduti, al limite anche sdraiati in piedi, va bene, con la schiena eretta, meno rigida in una posizione che possibilmente ci consente di stare immobili per tutto questo tempo. Per esempio, potrebbe capitare durante la pratica di sentire prurito. No? Se noi ci grattiamo, questo esercizio è finito, non funziona. No? Perché se noi vogliamo osservare le sensazioni, quella è una sensazione. Se noi Andiamo lì con la mano, quella cosa se ne va. Quindi abbiamo fatto quel movimento, che è ciò che facciamo sempre. C'è una cosa che riteniamo fastidiosa o negativa, la eliminiamo. Con il prurito ci riusciamo. Con tante altre cose, per niente. Quindi, meglio che ci esercitiamo a stare con quello che c'è, con queste piccole cose, anche piccoli fastidi come il prurito. Quindi Possibilmente, se ci riusciamo, ma non è questo qui è un esercizio, quindi non è che siamo proprio, siamo a scuola che si mettono i voti, però se ci riusciamo a stare veramente immobili nella posizione che abbiamo scelto, con le, le spalle rilassate, il viso dall'inizio rilassato, così partiamo in modo più facile. Ehm, per stare con una schiena eretta mano rigida, un, un segreto è quello di immaginarci che un filo sulla sommità della testa ci scivoli verso l'alto in modo tale che questa parte dietro il collo si distenda e, e il resto del corpo sia come appeso. E in questa posizione eh, ci prepariamo ad ascoltare tre suoni di campana compatibilmente con la qualità del suono che vi arriverà via internet. E già questi tre suoni sono la prima sensazione che sentiamo, un suono, poi seguiranno le istruzioni. Possiamo stare con gli occhi chiusi o semi chiusi, purché non guardiamo niente in particolare. Diciamo che la vista non è tipicamente un senso che viene particolarmente coinvolto nella meditazione. E ci concentriamo sul respiro per ancorarci meglio al momento presente eccolo che c'è qui mi concentro sul respiro e sulla posizione del corpo sento i punti di contatto del corpo con il supporto sul quale sono seduto in questo modo ho stabilito le coordinate di come sono posizionato in questo momento. Quello che voglio fare adesso è concentrarmi unicamente sulle sensazioni del momento presente. Non c'è bisogno di andare troppo a cercare perché le sensazioni tipicamente arrivano da sole senza che noi lo desideriamo. Questa è un po' tutta la nostra vita è così non scegliamo di ascoltare un suono non è che non sia la musica e se ci concentriamo sul respiro una sensazione che abbiamo sempre alla nostra portata è quella del respiro possiamo senza dare nomi, senza neanche pensare inspiro, espiro, cose del genere, proprio sentire qual è la sensazione che ci dà il respiro nel corpo. Possiamo sentirla nelle narici. O in maniera più sottile, se stiamo anche con la bocca chiusa sulle labbra, passaggio dell'aria. Possiamo sentirla... Sentire il respiro nel torace, mentre con l'aria che entrando riempie i polmoni che poi si svuotano. Ma solo sentire, non mettiamo parole. Possiamo sentirlo se no nella pancia. possiamo sentirlo in realtà, il respiro in ogni parte del corpo, stiamo attenti. senza da interpretazione Può essere un respiro corto e superficiale, o profondo e lento, o una delle tante possibili vie di mezzo. Ma noi stiamo solo osservando questa sensazione del respiro. Stiamo vedendo cosa significa osservare le sensazioni in meditazione. Quando qualcuno dice osservare le sensazioni, cos'è? Ecco, stiamo vedendo. Uno è respiro. Un altro tipo di sensazioni che in meditazione capita di sentire sono quelle le sensazioni del corpo di tipo tattile o legate alla propriocezione. Quindi sentire la posizione del corpo. I punti di contatto che si manifestano sotto forma di pressione o calore. Pressione a volte molto leggera come quella dei vestiti. Possiamo osservare questi contatti più facilmente in varie parti a seconda di come siamo seduti. Per esempio i glutei, tipicamente li sentiremo. Le ginocchia, i piedi. Le mani. E man mano che accumuliamo esperienze nella pratica, possiamo sempre meno dare un nome a queste sensazioni, tipo piedi, mani, ginocchia, eccetera, e ascoltare solo la nuda sensazione come se arrivassimo adesso nel mondo, non sapessimo niente. Man mano che i minuti passano, queste sensazioni del corpo, queste sensazioni di contatto, possono facilmente trasformarsi in fastidio e poi in vero e proprio dolore. Sia perché magari abbiamo qualche cosa di progresso nel corpo, sia perché stare a lungo in una posizione può essere doloroso. E questa è una parte molto importante della pratica. Stare con il dolore della posizione sempre nei limiti di ciò che non è dannoso per il corpo, è proprio una, un elemento della pratica importante, di grande insegnamento. Non masochismo, ma esercizio di imparare a stare con ciò che c'è anche perché parliamo sempre di piccole cose, piccoli dolori e soprattutto temporanei. Periodicamente possiamo sempre tornare con l'attenzione al respiro, che è una sensazione sempre presente. Nel frattempo facciamo una piccola incursione sull'altro fronte, che è quello dei pensieri. Già ora, fino a questo momento, saranno insorti molti pensieri, probabilmente specifici rispetto a quello che stiamo facendo di interpretazione, starò facendo bene, starò facendo male, ah sì, questa cosa è interessante, non lo so. oppure irrompono nella nostra pratica piccoli o grandi piani per il futuro, da cosa mangerò più tardi, a miei propositi per la pratica in futuro, a cosa devo comprare, o ricordi di vario tipo. Ma il nostro esercizio ora è, siccome vogliamo stare soltanto, unicamente con le sensazioni e i pensieri non ci interessano, anzi vogliamo tenerli separati, appena riconosciamo un'attività mentale come pensiero, la etichettiamo. Pensiero. E l'etichettarlo fa svanire tipicamente questo pensiero e andiamo avanti. Quindi mentre siamo meticolosamente attenti a ogni sensazione che insorge, fino adesso abbiamo visto sensazioni legate al respiro, sensazioni legate al corpo, al contatto del corpo, mentre osserviamo questo possiamo notare come ci si sorga qualcosa che va al di là della nuda, del nudo sentire, che sono pensieri di accompagnamento, di interpretazione, se non addirittura pensieri di cose che non c'entrano a niente. E li riconosciamo come pensieri e li lasciamo andare, senza giudizio. Via, e andiamo avanti. Questo è etichettare i pensieri, una pratica di meditazione molto comune, molto importante. Torniamo alle sensazioni. Un altro tipo di sensazione molto comune nella pratica, dove non avvengono grandi cose, visto che siamo seduti in silenzio, un altro tipo di, di sensazione comune è quella del suono. Molto facilmente arriveranno a noi dei suoni Ora tutti state sentendo la mia voce, questo è un suono per esempio. Può esserci un'automobile un che passa per strada. Il cinguettio degli uccelli. Io adesso sento il rumore della ventola del mio computer. Un cane che abbaia al piano di sotto. Una persona che parla nel nostro appartamento. Il vicino di casa con la tv accesa. Quello che vogliamo fare è riconoscere questi suoni come sensazioni, senza dare la loro interpretazione, senza specularci sopra. E soprattutto, se ci riusciamo, senza preferenze. Senza preferire la voce del facilitatore che guida la pratica al rumore della tv del vicino, perché stiamo solo osservando le sensazioni. E soprattutto stiamo distinguendo le sensazioni dai pensieri. E quando questi pensieri li riconosciamo, li etichettiamo come pensiero e li lasciamo andare. Poi possono esserci sensazioni anche legate al gusto o all'olfatto, ma saranno probabilmente più, più deboli. È sufficiente concentrarsi su quelle più evidenti come il contatto... Le sensazioni del corpo, il respiro, i suoni. Mentre qualche pensiero di qualche di vario tipo cerca di introfolarsi. Ma noi non vogliamo che non ci siano pensieri, vogliamo soltanto... Riconoscerli come tali, etichettarli e lasciarli andare. Ecco, questo suono era l'ultima sensazione di questa pratica di oggi.